per la rubrica il sessuologo risponde mi scrive un uomo di 69 anni che in questo momento della sua vita si trova a fare i conti con una difficoltà che non gli è mai capitata prima cioè lui mi scrive di aver vissuto fino ai 60 anni una relazione di coppia o delle relazioni di coppia comunque sessualmente soddisfacenti senza avere particolari difficoltà e poi dai 60 anni in poi essersi trovato a scegliere di essere single iniziando quindi a dedicare molto tempo alla pornografia online, al sesso virtuale e quindi alla masturbazione. Di conseguenza ad oggi invece è capitato che lui si è ritornato all'interno di una relazione di coppia, ha conosciuto una persona che ha sette anni in meno di lui, e in questa nuova relazione a quanto pare si è presentato un problema, cioè quando poi è fisicamente nel, nell'atto del poter far sesso con questa persona, con questa donna che lui dice essere molto desiderabile, molto attraente ai suoi occhi, quando però succede questo, finisce per perdere l'erezione. Finisce per sentirsi una grande nebbia nel cervello, una grande confusione e per non riuscire più a pensare cosa faccio, cosa non faccio e va totalmente nel pallone. La cosa curiosa su questo è che dice, poi quando sono a casa, quando sono in un'altra occasione e penso alla mia partner, quando sono a casa mi vengono in mente un sacco di cose, un sacco di cose che vorrei fare con lei, eh, sono eccitato, eh, provo desiderio nei suoi confronti e quindi dice... Ho questa, questa differenza, questa eh, di, così tanta distanza che tra quello che succede quando siamo insieme e quando siamo distanti, che mi viene da pensare forse di aver, essermi creato un problema di dipendenza da pornografia, di dipendenza da sesso online. E, nella domanda che mi fa, quindi, eh, c'è eh, forse quindi un fondo di verità nel come la pornografia potrebbe aver contribuito a creare quella che è la difficoltà attuale, però per me per rispondere a questa domanda è importante mettere un disclaimer iniziale, cioè chiarire nel modo più diretto possibile che la pornografia quindi non crea dipendenza sessuale. Cioè la pornografia di per sé eh, tutte le, eh, è una risorsa, è un qualcosa che può aiutare a favorire il benessere sessuale se è fruito come alternativo a un rapporto di coppia o se è fruito in maniera complementare a un rapporto di coppia o se è fruito per favorire le proprie fantasie, favorire il proprio desiderio è un qualcosa che è positivo in generale rispetto alla sessualità ma può diventare negativo nel momento in cui va magari a toccare una fragilità della persona che ne fruisce e se questa fragilità c'è tendenzialmente non è che è presente in generale ma forse a volte è proprio connaturata nel motivo per cui quella persona poi si approccia alla pornografia cioè quello che va interpretato forse non è tanto il fatto se uso o meno pornografia ma è il motivo l'intenzione con cui approccio la pornografia se mi ci approccio come complemento, come occasione di piacere, o se mi ci approccio come occasione di, di fuga e di alternativa a qualcos'altro. E infatti quindi è possibile che in questa situazione quello che si è venuto a creare è che per la persona che mi scrive la pornografia è possibile che abbia, sia stata, oltre a una preferenza che poteva esserci in generale, ma sia stata anche un po' un rifugio forse, da quello che è, un altro, un altro argomento, cioè forse quello che succedeva nelle, nella o nelle relazioni eh, sessuali precedenti, cioè la pornografia di per sé, eh, e se importiamo poi il discorso sulla sessualità, eh, la masturbazione utilizzando pornografia, è qualcosa su cui poi le persone hanno delle opinioni diverse cioè per alcune persone l'idea di masturbarsi è secondar al secondaria all'idea di avere un rapporto coitale cioè l'idea del lo faccio solo perché non ho occasione di avere un rapporto con un'altra persona o lo faccio perché eh, in attesa, a complemento non riesco ad aspettare quell'occasione eh, ma in realtà invece, invece esiste tutto un grande numero di persone per cui la masturbazione è ha lo stesso, la stessa importanza o ancora più importanza rispetto al coito cioè per molte persone masturbarsi è più piacevole che far sesso e questa cosa tra l'altro la vediamo anche in alcune eh, le occasioni più evidenti in cui capita di notare questa cosa per esempio quando alcune persone hanno difficoltà eh, inerenti al raggiungere l'orgasmo che può essere una difficoltà dovuta da innumerevoli motivi non sto a aprire questa parentesi ma per esempio in quei casi molte persone che hanno difficoltà a raggiungere l'orgasmo nella masturbazione ci riescono magari non ci riescono con il proprio partner o con la propria partner ma masturbandosi con in presenza dell'altra persona ci riescono e questo è proprio uno dei vari aspetti che effettivamente a volte fanno preferire la masturbazione al rapporto coitale, cioè nella masturbazione c'è un senso di controllo, un senso di gestione di quello che accade che permette di partecipare alla sessualità in maniera molto più semplice e questa semplicità, soprattutto quando c'è una difficoltà, è molto ricercata. Questo sia chiaro, non significa che è più semplice, allora in realtà, se sono in due eh, o più persone, allora è più complicato e meglio. Non è quello, non è una questione del semplice e peggio. Eh, se le preferenze ognuno ha diritto ad avere quella che vuole e vanno bene tutte. Eh, però è possibile che a volte, come il sesso coitale possa essere preferito per ragioni di autostima e solo per sentirsi di valere, non per godersi un momento piacevole, altre volte la masturbazione non è fruita soltanto per godersi un momento piacevole, ma a volte è fruita anche per riuscire a evadere le difficoltà che altrimenti ci sarebbero nella sessualità eh, con un'altra persona. E in questo caso, quindi, forse può essere utile andare ad approfondire un attimo meglio in che cosa della persona che mi ha scritto è stato quello che lui ha trovato come soddisfazione come preferenza nella piacevolezza del masturbarsi utilizzando videoporno cioè è possibile che quell'occasione forse abbia aiutato a evadere a evitare tutta una serie di temi che forse è possibile che la persona che mi ha scritto potrebbe andare a ricercare nelle relazioni precedenti è possibile io su questo quindi faccio un'ipotesi, è possibile che nella relazione precedente ci siano state una serie di delusioni, di mancanze, eh, che forse abbiano costruito tutto un velo di tristezza relativo alla relazione a due, che forse quello ha contribuito a rendere invece la masturbazione come particolarmente desiderabile, cioè come il finalmente poter avere controllo di una situazione che invece quando coinvolgeva l'altra persona era prevalentemente un problema. Poteva essere un problema perché dovevo convincere l'altra persona, poteva essere un problema perché l'altra persona non voleva fare quello che volevo, poteva essere un problema perché l'altra persona aveva delle difficoltà, poteva essere un problema perché mi avevano ragioni, perché io non riuscivo a fare quello che invece volevo fantasticare di poter fare, poteva essere perché la realtà è peggio delle mie fantasie, potrebbe essere per tante, tante, tante ragioni. La questione è che forse, quello che stiamo vedendo che succede oggi nel momento intimo che la persona che mi scrive ha descritto, è che lui in quel momento in cui si approccia al sesso con una persona verso cui lui nutre, nutre desiderio, va totalmente nel pallone, ha la mente che si annebbia completamente e quella nebbia che lui descrive è proprio la conseguenza di un'attivazione emotiva che lui non riconosce, su cui fa confusione e su cui ha difficoltà a orientarsi. Desiderarsi a distanza è diverso dal essere nella stessa stanza e condividere in quel momento il momento di sessualità a cui si sta pensando in tempo reale perché c'è l'altra persona e il fatto che ci sia l'altra persona potrebbe far sì che si inneschino tutta una serie di pensieri inerenti a temi correlati al fatto che ci sia l'altra persona cioè quello che succede è che quando siamo fisicamente realmente in una situazione non la stiamo soltanto immaginando la situazione è molto più eh, pregna di contenuti e di significati di quanto non sarebbe se la immaginassimo e basta quando mi immagino certe cose i dettagli sono tre quando la vivo di persona i dettagli sono mille e la mente interpreta quei dettagli e ne trae delle conseguenze, ne trae delle deduzioni, ne, vi, ne partecipa emotivamente e quella emotività forse è un qualcosa che la persona che mi scrive ha difficoltà a riconoscere, un'emotività collegata a pensieri che lui non ha riconosciuto del tutto, che forse sono precedenti la relazione attuale ma precedente a tutta questa pausa dedicata alla masturbazione e inerenti quindi al modo in cui in passato viveva il sesso in maniera piacevole nonostante poi eh, ci fossero delle frustrazioni quelle frustrazioni stanno riemergendo oggi nel momento in cui non rendersene conto e non curandole ma anzi adagiandosi su un approccio che poi alla fine per lui forse è il risultato controproducente finisce per portare a questo risultato un risultato che può essere risolto prima di tutto iniziando a definire quali sono questi argomenti quella nebbia nel cervello è proprio il momento in cui lui non sente cosa gli sta passando per la testa mentre per noi è fondamentale che lui riesca ad ascoltare i suoi pensieri è fondamentale che lui riesca a partecipare a quel momento di sessualità riuscendo a sentire la sua testa in che direzione va su cosa si, eh, si, si poggiano i suoi pensieri e cercando di partecipare a quei ragionamenti rimanendo nel presente, rimanendo in quello che sta succedendo con questa, con questa persona, con cui, in questa relazione in cui lui si trova innamorato della persona che è davanti. Se non riesce a fare questa cosa, se non riesce ad ascoltare quei pensieri, c'è il rischio che lui continui a non far altro che rivivere pensieri che derivano dal passato e continuare quindi a sentirsi bloccato da delusioni, frustrazioni, rabbia. Paura, tristezza, inerenti ad argomenti che non hanno nulla a che vedere col presente. Quindi, per, fare, per risolvere la situazione, serve definire quelle che erano le fragilità di 9 anni fa, provare a monitorare e ascoltare questi pensieri nel presenti, di, del presente, diradare la nebbia che stai percependo, e io credo che già fare questo probabilmente risolverà una buona parte del problema è possibile che già vedendo la situazione in maniera reale e concreta la situazione è già svolti e il problema si sia risolto se non fosse così poi è possibile che o non stia riuscendo a beccare in maniera chiara ed efficace il problema o è possibile che eh, magari ci siano altre questioni che vanno magari sviscerate meglio, comprese meglio e quindi in entrambi i casi poi se rimanesse troppo a lungo bloccato sulla questione a quel punto forse sarebbe utile che chiedesse aiuto magari per eh, una psicoterapia per lavorare in maniera più diretta sulla questione. Però intanto io credo che già se riuscisse a fare un attimo i conti con il proprio passato, eh, definire alcuni temi che poi hanno portato alla rottura delle relazioni precedenti e che quindi forse potrebbero avere a che fare con la presenza dell'altro, la perdita del controllo, il fatto di dover arrivare a, a, a, a una negoziazione, a un punto d'incontro, a comunicare certe difficoltà, a fidarsi dell'altro, secondo me se già riesce a definire un po' di questi argomenti e riesce a monitorarli durante il sesso e a portare un punto di vista nuovo e più fun funzionale nella relazione attuale, probabilmente già lì il risultato si dovrebbe iniziare a vedere. Se così non fosse, mi raccomando, già scriverne è stato, penso e spero, una, una buona idea, ma mi raccomando, chiedere aiuto è il primo passo per migliorare. Non insistiamo troppo nel fatto volercela fare da, sole, da soli, ma chiediamo aiuto e vediamo di risolvere queste difficoltà che sono difficoltà assolutamente risolvibili e che possono eh, lasciare spazio invece a un maggior benessere sessuale in un'intimità di coppia che magari a un certo punto della propria vita non si sperava neanche più e invece quando meno ce lo si aspetta si incontra una persona nuova e le cose vanno bene.